Una buona giornata a tutti, Un saluto a tutti voi, tutti i soci del MAC. Io sono padre Pietro Scaduto, sono l'assistente spirituale del MAC di Palermo. E in questo ecco, continuo, ecco, sul parlare ecco, dell'abbraccio di Maria, eh, mi, mi soffermo soprattutto sul, sulle icone, sui dipinti, sulle opere d'arte che raffigura una Maria che tiene in braccio suo figlio Gesù, Cristo, Gesù cioè bambino, lo tiene e nello stesso tempo ecco, lo, lo, lo abbraccia, proprio quel senso materno, ecco, che dà sicurezza, che dà sicurezza. Questo abbracciare significa far sentire all'altro, eh, di essere accolto, di essere protetto. E questo... Eh, questo questo abbraccio chi lo riceve eh, dà quel senso di, di, di sicurezza, di fiducia. Con ecco, Maria ci è stata data sotto la croce proprio mentre quel ecco, Cristo stava con le braccia allargate, proprio con le braccia aperte, proprio nel, nel gesto di, di questo abbraccio di tutta l'umanità. Ecco, Cristo abbraccia tutta l'umanità e a Maria sua madre ha dato questo compito, non solo ecco, di essere nostra madre e di prendersi cura di noi, ma ha dato ecco quel, quel compito di abbracciarci, ecco, di, ecco, di, di, di donarci fiducia, ecco, di e darci quella possibilità, ecco, con questo abbraccio, di andare eh, verso il suo figlio Gesù, ecco, di farci sentire la vicinanza del suo figlio Gesù, e Gesù è quello che è proprio che, che ci ricorda ecco, di non temere, e lo fa proprio attraverso questo abbraccio di, di Maria, questo abbraccio di Maria che è mh, rivolto a tutti noi, a tutti coloro che, che la pregano. Ecco, che chiedono il suo materno aiuto, siamo nel mese di maggio, ecco, Maria proprio, eh, è presente, non è che solamente nei mesi di maggio, ottobre, che Maria deve essere presente nella nostra vita, ma ogni giorno, perché lei ecco, proprio ci dà quell'abbraccio, ecco, ci accoglie, ecco, proprio ci ricorda che, di non temere, eh, proprio, di andare verso il Cristo che è suo figlio. E oggi, proprio nel Cantico delle Lodi, ci ricorda questo cantico, proprio questo amore, questo abbraccio di una madre che ci porta in braccio e abbracciandoci, ci consola, ci rasserena, eh, in questo nostro pellegrinaggio terreno. Ecco, Maria proprio ci rasserena in questo nostro pellegrinaggio terreno, in questo momento che stiamo tutti vivendo, che il mondo intero ecco sta vivendo. Quindi che, che, che lasciamo ecco, che Maria ci abbracci e sempre per farci sentire eh, questa esperienza, ecco, per farci fare questa esperienza ecco, dell'amore trinitario, di questo amore che, che conduce al Padre, ecco, di questo amore che è un amore grande, ecco, che il Padre vuole il bene di ognuno di noi, il bene di coloro che ha creato. Ecco, Lasciamo che Maria ecco, ci infonda in noi questa questo abbraccio, ma soprattutto ecco, questo sentir, farci sentire, ecco, pieni di amore, di questo amore trinitario che lei ecco, lo porta e ce lo dona, e lo dona a tutta l'umanità. Volevo ecco come eh, nominare ecco, quest, la, il prossimo assistente che ci parlerà di questo abbraccio di, di Maria, l'assistente ecco, del MAC di Roma. Una buona giornata a tutti e una buona continuazione.